Ciao a tutti e benvenuti in questo tutorial su Wakelet. Vedremo come incorporare la nostra collezione in un sito, in un blog o comunque in uno spazio web da noi utilizzato. Bene, procediamo cliccando su Share e in basso a destra selezioniamo il pulsante Embed. Avremo delle opzioni da poter scegliere come per esempio se inserire un bordo o meno. Scorrendo fino alla fine delle opzioni, possiamo selezionare il tasto verde Copy Embed Code. Automaticamente verrà copiato il codice e possiamo chiudere le finestre che si sono aperte. Ci richiamo quindi sul nostro sito, nel mio caso realizzato con Google. Incorporiamo il codice appena copiato e andiamo avanti. Verifichiamo l'anteprima e, se va bene, la inseriamo nel sito. Ed ecco fatto. La collezione è stata incorporata con successo. E per, per oggi è tutto. Auguro a ognuno di voi un buon lavoro e un buon utilizzo di Wakelet.